Adesso do la parola al nostro padre tutelare, al professore Fiandaca, perché conclude il convegno. Ma Io eh, comincio col ringraziare il Ministro eh, per la sua presenza, per il suo intervento e per gli orientamenti che ha eh, espresso, eh, che mi permetto di mettere in evidenza come siano molto in linea con lo spirito di questo convegno personalmente condivido molto l'invito ad assumere un atteggiamento pragmatico eh, in termini di realismo e di ragionevolezza, però muovendo dalla presa d'atto che molto si è fatto sul piano normativo sul piano giudiziario sul piano degli strumenti disponibili per cui non, non è vero che gli strumenti di cui disponiamo sono assolutamente inadeguati bisogna evitare di assecondare un massimalismo antimafia parolaio o un populismo antimafia e recuperare eh, diciamo, parametri sul piano dell'analisi e della progettazione di competenza e di ragionevolezza quindi apprezzo molto il fatto che il Ministro Orlando non ritenga il decisore politico assolutamente sovrano dei contenuti delle norme ma che eh, diciamo, ah, lo apprezzo per il fatto che ha mostrato tanta attenzione anche per le indicazioni e i suggerimenti eh, provenienti da commissioni tecniche anche recentemente eh, istituite che hanno lavorato eh, lo apprezzo per l'apprezzamento fatto della Commissione che ho presieduto, ma tante importanti proposte come anche lui ha riconosciuto sono contenute anche nella eh, sono state elaborate dal gruppo di lavoro eh, presieduto presso la Presidenza del Consiglio da Garofoli alcune, alcune proposte in, in larga misura sono vicine, qualcuno differisce ma penso che la pluralità delle proposte rifletta un un utile pluralismo e una ricchezza di punti di vista con cui il sovrano politico si può, può assumere a base di riflessione e si può diciamo, confrontare prima di passare ad una fase propositiva in Parlamento. Anch'io ritengo che, che l'orizzonte politico generale sia caratterizzato Pur tra tanti elementi di preoccupazione e di incertezza, credo che eh, però degli spiragli che lasciano eh, seriamente eh, confidare per un futuro migliore si siano aperti. Ringrazio anche eh, tutti gli interventori della giornata e, e, e ringrazio da ultimo eh, diciamo, i partecipanti al, alla sessione di lavoro sulla prevenzione amministrativa perché nell'ambito dei nostri convegni, anche di quanti come studiosi ci occupiamo ormai da un numero rilevante di anni di, eh, del tema della, delle mafie e delle, delle strategie di contrasto alla mafia, non sempre la prevenzione amministrativa è stata beneficiaria di quel livello di attenzione che essa merita e io ritengo che su questo versante ci siano molte cose da fare quindi ringrazio il prefetto De Mire, il prefetto Frattasi e il magistrato amministrativo Tumbinello che sono intervenuti e ringrazio anche le provocazioni del professore Mazzamuto oh, no, che, che, nella, che nella interazione col professore Visconti hanno anche introdotto elementi di particolare vivacità no? che, hanno, che hanno giovato al dibattito. Ringrazio uh, tutti per il contributo, i presenti per la pazienza e do appuntamento eh, domani a Piazza Verdi alle 9 al Cinema Rouge et Noir, per coloro i quali che saranno presenti. Sarà trasmesso il film La mafia uccide solo d'estate, seguirà un dibattito eh, guidato da Gaetano Savateri. Eh, giornalista noto e di vaglia e poi si procederà all'altro importante eh, alla fase successiva consistente nella presentazione della nuova associazione dei magistrati delle misure di prevenzione patrimoniale. Grazie a tutti, a domani.